Buongiorno, ben tornati e grazie a tutti coloro che hanno avuto fiducia in me e guardando questo applicativo mi hanno spronata a non mollare, dandomi la certezza che idea è valida. Per loro e per chi da oggi in poi userà questo applicativo, mi sono impegnata a ad alleggerire al massimo il modo in cui deve essere compilato e anche a darle la possibilità di gestire i costi del loro lavoro. Questo file 2018 cartella gestione presenze finale è l'unico che comprende tutte le modifiche apportate. Avete avuto l'occasione di scaricare diverse varianti ma adesso è il momento di regalarvi il modello finale su cui iniziare il 2018 e augurarvi buon lavoro. Intanto, la pagina principale, la home, è rimasta la stessa. Non ho fatto cambiamenti. I Cambiamenti iniziano, se avete seguito l'altro video, dal completamento del orario di lavoro. Ho inserito uh, nella settimana numero 1 due macro che ci aiuteranno a compilare la data e a spostare tutti i dati che sono in ultima uh, programmazione uh, del mese, in ultima settimana del mese, spostarli nella settimana 1, il momento in cui cambiamo. Adesso vediamo come. Dobbiamo guardare attentamente se il mese successivo Inizia nella settimana quinta o nella sesta settimana. Qui ho fatto una compilazione, diciamo che abbiamo finito di compilare il mese di marzo. Se abbiamo tutti i dati in tutte le settimane e guardando attentamente vediamo che nella quinta settimana inizia il mese di aprile. Allora, sappiamo che dobbiamo usare la macro Cambia Mese con Quinta Settimana. Questa macro funziona in questo modo. Il momento in cui noi la clicchiamo, tutti i valori presenti nella Quinta Settimana saranno riportati nella Prima e tutti i valori presenti nella Quinta Settimana le altre pagine saranno vuote. Vediamo come funziona. E noi adesso dobbiamo passare al mese di aprile. Clicchiamo e cosa osserviamo? Qui si sono cambiate le date e inizio di aprile e domenica. Ha riportato tutta la programmazione dell'ultima settimana di marzo, incluso giorno primo di aprile. Guardando le altre pagine, le altre settimane, vediamo che ha riportato la data di aprile, ma il contenuto è vuoto. Questa in caso in cui l'inizio del mese prossimo lo troviamo nella quinta settimana. Per questa dobbiamo essere precisi perché se no eh, i dati riportati non saranno gli stessi e non si può tornare indietro. Li dobbiamo compilare manualmente. Proviamo adesso a fare la stessa cosa. Quando il mese finisce nella sesta settimana? Adesso compilo uno dei mesi che finiscono alla sesta settimana e proviamo l'altro pulsante. Ho compilato un mese di questo genere. Come possiamo sapere se eh, il mese prossimo inizia nella quinta o nella sesta? Basta! Guardare nella quinta settimana se abbiamo primo giorno del prossimo mese. Se no, andiamo nella sesta. Come abbiamo visto, uh, il primo maggio lo troveremo. nella sesta settimana aprendo la settimana 6 sì, troviamo primo macro allora capiamo che dobbiamo eseguire la macro che cambia il mese con la sesta settimana e lo eseguiamo in questo momento abbiamo iniziato il mese di maggio. Il mese di maggio sono stati riportati tutti gli orari di lavoro compilati nella sesta settimana, invece gli altri fogli di lavoro avranno la data giusta, ma servirà compilarli ulteriormente con Uh, I dati di maggio. Come vediamo, il prossimo mese inizierà nella quinta settimana. Questo uh, cosa si può vedere anche dal. Uh, vi ho fatto vedere la, in modo più facile. Ma in caso in cui avete dei, dei dubbi basta guardare nella corrispondenza settimanale dove vediamo eh, i mesi, i pochi mesi, quali avranno bisogno di questa macro della sesta settimana. De, gennaio finisce in quinta, febbraio finisce in quinta, marzo finisce in quinta, Aprile finisce in sesta, ne lo vedete qua. Uh, luglio finisce in sesta. E dicembre finisce in sesta. Sono tre volte quando dobbiamo usare quella macro. Il resto sono tutte che finiscono nella quinta settimana e con questo abbiamo finito questa novità adesso passiamo alla prossima eh, tenendo conto che abbiamo questa settimana proviamo di compilare un po' il mese di maggio vi voglio far notare questo tasto della tastiera il tasto tab che vi aiuterà tantissimo nel completamento veloce del foglio dipendenti, presenze dipendenti. In che senso? Accendendo il tasto Tab, dopo che abbiamo compilato la presenza, cliccando su questo tasto, siamo spostati nella cella entrata 1. Inseriamo i dati del, delle timbrature. Per spostarsi orizzontalmente basta cliccare il tasto TAB. Ci sposterà nella prossima cella attiva. Cliccando di nuovo vedete che il cursore, la cella attiva, si sposterà fine alla prossima cella da compilare. Ore permessi, non le diamo. Ferie no, recupero no. Passiamo al secondo dipendente con lo stesso tasto tab. Dove compiliamo? Presente. Entrata. Tab. uscita permessi ferie o se abbiamo recupero come vedete il cursore si sposta sempre orizzontalmente nelle celle dove dobbiamo compilare usando questo tasto stab. tab. diciamo che qua avevamo previsti due ore di recupero che non c'erano programmate allora inseriamo le due ore e con tasto Tab ci spostiamo al terzo dipendente questo è per facilitare l'inserimento dei dati Presente. Così, avanti. Adesso io ho compilato un attimo questo uh, foglio di presenze solo per poter uh, farvi vedere il... la seconda novità di, questo, uh, di questa variante di applicativo è la gestione dei costi di lavoro. Sotto la programmazione dei nomi dei dipendenti ho fatto un uh, resoconto dei costi dove in automatico sono riportati gli elementi dell'archivio, dell'archivio annuale. E quali sono questi? Totali delle ore programmate, totali lavorate recupero straordinari, presenze, malattie. Questi dati li hai inseriti in questo applicativo, dove qui si può modificare la paga media oraria dei vostri dipendenti. Diciamo, uno lo pagate 7 euro, uno 14 euro, uno... Uh, 12 euro al mese. Qui vi conviene di fare una media di questi valori del, della paga oraria per avere un resoconto generale delle spese che li fate. Diciamo che una media di 9 euro. Allora pagate. scusate, non ho inserito sbagliato, 9, 9 euro. Diciamo che gli straordinari li pagate non 10%, ma un 5%. Qua potete modificare uh, le percentuali, paga orario normale di tutto, 5%. Domenica, diciamo che non 15% ma volete pagare un 10%. Notturno, ho dato due alternative, ma è meglio usare anche un orario notturno, eh, usare questa formula con orario notturno, perché potete eh, semplicemente azzerare. Eh, la percentuale del pagamento notturno e avete comunque uh, i valori uh, includendo o non includendo l'orario notturno sì. e questa è una formula dove diciamo che uh, Totale ore da pagare usando tutte le percentuali esposte qua sono in questa formula e si usano questi valori in automatico. Quindi qua è abbastanza facile. Qua è il valore in euro e si esegue. Uh, moltiplicando le ore lavorate con paga oraria qualcuno mi dirà ma io dovrei vedere i costi anche usando se uso una pausa un'ora così riusciamo di spiegare meglio la formula De. diciamo 6 in 8 ore di pausa in otto ore di lavoro facciamo una pausa di un'ora se per caso si lavorerebbe 24 ore quante ore di pausa dobbiamo togliere? dobbiamo togliere 3 ore di pausa ma se la gente in questo mese se li facciamo il primo mese per un mese solo ma quel reso conto uh, sarà valido a fine anno perché i totali rappresentano accumulo di tutto l'anno adesso il nostro esempio comprende solo il mese di maggio ma quando abbiamo compilati uh, ogni mese sarà aggiunto a, uh, ai totali allora ci conviene se abbiamo di pensare di pensare o nel mese di gennaio a fare questi calcoli oppure a fine del marzo per fare un calcolo trimestrale oppure a fine anno per fare un calcolo generale di fine anno, perché i valori saranno accumulati da tutti i mesi lavorati. Ora abbiamo detto come esempio. Se Totale ore da pagare erano 324. Se io uso questa pausa non pagata perché la gente sta ferma, io gli do anche da mangiare e non lavora, se io toglierei questa pausa dallo stipendio, quanto potrei risparmiare? mancano 283. Ora, come differenza di valore in euro, abbiamo un 370 euro in meno. Penso che va bene. E poi, ancora per questi costi, tenendo conto che li do anche da mangiare, potrei togliere anche un valore minimo di un buon appasto. Diciamo, quanti giorni hanno lavorato? Vediamo qua. Hanno lavorato 35 giorni, totale presenza 35. E questo si, uh, si aggiorna in autom automatico, non, uh, non dovete fare niente, solo voi dovete mettere solo il valore del buono pasto, valore della pausa, se volete cambiare eh, la paga oraria oppure le percentuali di qui. Diciamo che prendo un buono pasto di 1,20 euro. Hanno lavorato 35 giorni, in 35 giorni il valore sarà di 42 euro. Questo significa che in euro io riuscirei a recuperare un'altra quarantina di euro, 42 euro. Questo è per decidere voi il miglior modo di gestire uh, i vostri beni, il modo in cui pagate i vostri dipendenti. Diciamo che per qualsiasi motivo abbiamo sbagliato cancellando con uno dei, uh, dei pulsanti e abbiamo un, uh, la data proprio sbarata. Per questa cosa in settimana 1, il lunedì, l'ho lasciato non protetto apposta per poter inserire l'inizio del mese che ci interessa. Diciamo gennaio. Basta inserire primo gennaio 2018, oppure qualsiasi lunedì uh, giusto per la settimana dove inizia il mese, e dare l'invio. In questo modo... Tutte le date si aggiorneranno. L'unica cella che si deve modificare è il lunedì della prima settimana del mese. No. Un'altra cosa che volevo farvi vedere. Se per caso volete modificare questo elenco, dalle postazioni per tutte le settimane insieme si può fare in questo modo cliccando sulla linguetta di qualsiasi pagina con il tasto destro del mouse ci esce questo dove clicchiamo su scopri e abbiamo un unico foglio non, non scoperto nascosto sono le convalide orari. Vediamo ok, così si apre questo foglio. In questo foglio abbiamo l'elenco delle postazioni. La pausa è bloccata eh, nei orari di lavoro perché, come avete visto, la pausa la useremo solo in caso in cui eh, facciamo un resoconto dei costi potete modificare anche questo elenco. Uh, Un'altra cosa, ho aggiunto un pulsante di archivia anche all'inizio del uh, foglio dipendenti, uno alla fine uno all e uno all'inizio. Sperando che questi cambiamenti possono rendere migliore il vostro lavoro. Vi ringrazio tanto di avermi seguita fino alla fine. Uh, e se avete commenti da fare sarei grata di sentire cosa avete da dire. Osservazioni è tutto. Vi auguro un buon 2018. Arrivederci.